No, nothing is Possible è nato da, mi pare, dal riff di chitarra ed è uno dei pezzi, direi che, come ogni tanto ci succede, che esce di getto in sala prova proprio e di quei brani che nascono in poco tempo di quei brani che nascono in una sessione di prove di due o tre ore invece ce ne sono altri magari che hanno un parto che dura mesi, se non addirittura anni con continui tagli, riarrangiamenti, cambiamenti. Invece questo brano è... È... Cioè era già pronto. Era già pronto. L'unica cosa che ricordo è che era già pronto tutto tranne il ritornello: hey, hey, hey, hey, quello lì che è stato aggiunto dopo. Tipo alla session di prove successiva, abbiamo deciso di aggiungere quel ritornello lì. E invece alla prima session di prove avevamo fatto una stesura senza quella parte lì. Thank yeah. you. We're taking away a two out of we're taking a lot to quasi già una partenza qualcosa che... che... one, two, three. Four. One, two, three four. secondo quando ci partiamo two, two. Dalla, da un secondo partiamo dalla ah. direttamente dallo special one, two, one. I'm lazy I, I say you hey, don't You gotta wait Della strofa, no il tempo della strofa, cioè il tempo del. Io faccio però il tempo della cassa della strofa. Aspetta, la prova a cantare un attimo. Proviamo a farlo un attimo. Eh. Cosa il pezzo normalmente la strofa, One, forse sì, eh. si è accelerato. Si, Cioè que questa bozza in più deve rimanere per me. In quella cosa là. Sì, in quella cosa là. Special e poi. Allora, Però no. fa ritornello. Perché continui a fare il ritornello! No, special. Ok. No? Senza stacco. Stacco. Dopo. Stacco, stacco con cantato. Ok. Uh -huh. Ritornello. Special di nuovo. E poi questo stacco, stacco qua. Sta questo stacco qua. E dopo, dopo torna la strofa, okay. con il tornello, poi vediamo un po' sì. Quindi qui ripartiamo, ne facciamo quattro, tipo, okay. stacco di. Vediamo come viene un attimo questa parte qua. Proviamo a fare quattro, Spezia, quattro, yeah. giri vu, no, quattro giri vuoti, poi dopo stacco cantato sulla cassa strana. Sì, infatti, dai. Va bene, allora facciamone tipo due vuoti, e poi, Anzi, quattro vuoti e poi arriviamo qua. Dopo, dove siamo fermati adesso, praticamente si fa anche adesso. Dopo questo andiamo qua. E poi dopo andiamo in quella Niente parte scatto. con la solo. Due? Sì, quella parte con la solo, poi strofa. Due, due eh, strofe non cantate, eh. prima del solo. Poi forse dopo la solo bisognerà finire. Oh. Però non un altro, non un altro. Allora, aspettate un attimo, pensiamo però a un finale. Sì, cioè, eh, cioè ci vuole un, un altro ritornello nel senso che allora, tipo tipo C'è cioè, qualcosa che da fare il finale, insomma non vorrei, non è quello lì Solo strofa? Sì No Cosa dici i camparelli? Eh, anche io sono a conci Solo strofa? Cioè senza senza la melodia senza la melodia è eh, così, dai, ah. sì, sì, sì. quindi facciamo quattro strofe e poi il finale se è semplice con la corda, eh, in oh, due, due secondi una sigaretta, oh, sì, due, due secondi però perché eh.